ciao benvenuto in questo nuovo video mi chiamo carlo oggi parliamo di basso fretless il basso fretless e il basso senza tasti cioè um... Non ha, non ha proprio i tasti, tu magari adesso li vedi perché questi qua sono disegnati ed infatti questa è una delle prime domande eh, che solitamente vengono fatte quando si parla di un basso fretless, eh, ma c'è i tasti, eh, i tasti sono solo disegnati i fretless sono di due tipi normalmente, quelli con line eh, disegnati <ride> no, non line fretted, non so come si dica, <ride> comunque non sono eh, dei pezzi di ferro che escono come nei bassi con i tasti che dopo ti faccio vedere ma sono soltanto disegnati oppure quelli con la tastiera eh, cieca tipo questo vedi che eh, tu che guardi la tastiera non vedi nessuna linea questo però non è proprio Vero nel senso che non la vedi da davanti però uh, nei bassi fretless uh, a tastiera cieca solitamente cosa viene fatto? Di lato ci sono i pallini che tra l'altro ci sono anche nel basso uh, con i tasti però questi pallini sono messi esattamente dove dovrebbe esserci la linea uh, dove dovrebbe esserci il tasto e quindi vanno a fare da comunque riferimento quindi non è poi tanto diverso il suonare un bazzo eh, cieco rispetto a, ad uno con i tasti i riferimenti comunque qualcosetta c'è non è come contrabbasso che normalmente non ha proprio nulla eh, però chiaramente è, è tutto più difficile perché comunque con il basso fretless eh, tu devi immaginare oppure vedere dove è la lineetta andare a mettere il dito esattamente sulla, sulla linea poi dipende da basso a basso dipende da quanta forza metto quindi non è detto che mettendo comunque il dito esattamente dove c'è la linea disegnata oppure dove c'è il pallino nell'altro Uh, si è poi intonata perfettamente la, la nota, quindi comunque va molto ad orecchio anche quindi per questo bisogna esercitare anche molto l'orecchio, uh, però um, indicativamente dove c'è la lineetta uh, più o meno devo andare a mettere il dito. Nel basso con i tasti questa cosa è diversa perché io ho la possibilità di andare a mettere il dito da qua qua tutto all'interno del tasto e poi la nota partirà da dove parte il, il fret il tasto quello sotto eh, per l'intonazione della nota quindi sull'intonazione in basso con i tasti è molto più semplice rispetto a questo dove se io per suonare un do eh, non posso utilizzare tutta questa porzione quindi se vado a metà tasto il do è stonato Devo andare verso il fondo dove partirebbe il tasto. Questo mi suggerisce già un primo studio quando ad esempio suono con il basso con i tasti. Il fatto di cercare nelle posizioni tenere sempre la posizione in maniera più possibile... Uh, sui tasti questo perché uno fai meno fatica che sul basso con i tasti perché se sei proprio sul tasto schiaccia un pochettino di meno e la nota esce più facilmente e due perché quando passerai a fretless avrai comunque la mano già impostata questo è il grande poi chiaramente si va a sgrossare con l'uso dell'orecchio e con gli esercizi appunto che, che puoi fare per migliorare l'orecchio io, io consiglio quello infatti eh, molti esercizi che, che vado a fare per il basso fretless sono appunto dove ho delle note e io cerco di intonarle esercitare affinare il mio orecchio il più possibile per cercare di farle intonate uh, perché si sceglie di suonare un basso fretless? Potrebbe essere un'altra domanda. Perché eh, la parola d'ordine del basso fretless, a parte mia <ride> che è il suono che, che ne esce rispetto a un basso con i tasti, è espressività. Il basso fretless è molto espressivo, Nel, eh, viene paragonato spesso alla voce umana. <ride> si sì, ha questo miagolio della nota che arriva appunto perché non essendoci il tasto eh, la nota arriva un po dopo e su alcuni bassi anche con questo miagolio che il mio amico ferruccio <ride> invece dice come la mucca perché può assomigliare al suono della mucca <ride> anche questo è vero però ad esempio eh, prima che ho fatto l'introduzione con un basso con i tasti eh, non sarei riuscito a dare questa espressività, è bello lo stesso, però eh, comunque suona diverso. Senti che comunque, eh, soprattutto sulla parte acuta, eh, il basso fretres è molto più espressivo anche gli slide come hai sentito il fatto di arrivare su una nota facendo uno slide e non avere i tasti t t t t t, eh, che ti eh, sminuiscono un pochettino il suono in confronto perché eh, qua è veramente tutto molto molto più naturale secondo me e, e quindi questa cosa qua è, è molto bella, soprattutto se, se lo vai a usare poi sulle, sulle parti acute, sulle melodie, ma anche negli accompagnamenti. Comunque il suono eh, è, è comunque molto bello, assomiglia a quello di un basso, ha un attacco minore perché non ha il tasto. Ehm... Però comunque è, è interessante, chiaramente eh, quello che spaventa tutti è la difficoltà, perché comunque è, è difficile, cioè c'è poco da dire, bisogna fare tanti esercizi per uh, esercitare l'orecchio e poi bisogna sempre stare, prestare massima attenzione a come metto le mani, l'orecchio, sentirlo. Uh, una cosa che ti consiglio, se vuoi passare a basso fretes, è quella di cercare uh, di... Um, eh, come dire, registrarti, perché quando suoni, magari non ti accorgi dell'intonazione dell perfetta o di alcune cosette eh, e quindi. Soltanto registrandoti e poi riascoltandoti a, a mente lucida, riesci ad, o, ad orecchie che eh, sentono solo quello, dopo, non mentre stai suonando, ti aiutano a capire quali sono magari mh, i, i, i, i tuoi limiti, perché alla fine ce li abbiamo tutti e possiamo migliorare. E registrandosi... Eh, sicuramente andrai a scovare delle, delle cose che suonando non te ne accorgi o non credevi di, aver, di, di avere fatto. Bene, eh, ti ho fatto una carrellata sul basso fretless, è proprio un'introduzione, quindi se hai delle domande, dei dubbi eh, oppure altre testimonianze di, di, di qualcos'altro, eh, Scrivimi nei commenti, magari possiamo fare un altro video in futuro dove approfondiamo qualcosa di questo. Io per adesso ti ringrazio e ci vediamo poi al prossimo video, grazie, ciao!